Ebbene oggi vi racconterò Io... la storia Io... del perduto libro delle profezie. Questo libro profetico era un misterioso tomo colmo di predizioni future e di codici. <ride> Molti lo gramavano nella speranza di potervi leggere qualcosa che non ho letto. Molto. Tuttavia, per nessuno questo libro è potente oggi infatti erano racchiusi i segreti che dovevano rimanere tali fu chiamato profeti più sterne, e su di esso fu posto un eterno sigillo questa è la storia di chi per ultimo lo possedette una storia d'amore ok Oh! Adesso dove sono? Io faccio Bowser. Oh, ben svegliata, principessa. Facciamo principessa! Eh? Eh, era una principessa! Sì! <ride> ok, dai! Io faccio Bowser e la principessa! Ok! Tanti auguri! Bowser! No, era la principessa! <ride> Peach. Ciao Peach, ha detto un cupa! Ma cosa sta succedendo? Hello? Faccio io Anastasia. È tutto dura. Conte, ok, cioè, cioè, i. Oh. i preparati Sei lento! <ride> ok, vai tu. <ride> Sei così. Cosa c'è? Dai, il mio la cerimonia! ding dong ding, Bowser, però c'è le... Tu vai, vai. puoi prendere Peach come tua legittima sposa finché il Game Over non vi separi? Boh! Se voglio sposare Peach, a me lo chiedi certo che sì! Non fare io Bowser. No, io lo faccio Bowser. E tu Peach, nobile principessa hai il cuore puro. Vuoi prendere Bowser come tuo legittimo sposo finché il Game Over non vi separi? Ma certo che no! Um, un, moment un momento, voglio che mi spieghi cosa sta succedendo subito. Uoah! <ride> <ride> <ride> <Sì>. sposando! <ride> ma perché mai dovrei sposare Bowser? Perché non ti io? <ride> <ride> Nessuna obiezione! Entro nei dettagli, no, non entro nei ma... Il conte si è dato molta pena in per l'angherese di Bowser. Calmati! Vedrai che una volta sposati andremo Ma dobbiamo Pavola. fare io, Bowser! Tu non sai no, parlare! E eh, chi eh, ha scelto questo vestito è brutto! Riportate! Oh. Essere se... scontesi con lo stimato con te e indice di cattiva maniera, ok? quella principessa è brutta! Nooo! <ride> <Voilà>. Guarda! <ride> Vuoi tu finci prendere? Mi togli che muovere, non mi separi? Uh, io. No! devo fare io pizza okay. io faccio i personaggi femminili sei testarda nessuno però devi, devi dire la voglio ok lo voglio lo voglio oh allora, no cosa? Oh, so. allora tu mi fai i maschi io faccio le femmine ok? Go Luigi! Cosa? It's up It's a Luigi time! Ma che cosa? Ma che cosa ci faccio qui? Perché quel kamek mi guarda male? Cosa ma quella laggiù è la prendi questa vecchia? Luigi! E quel tizio è. Ehi! Hey. Ciao, ehi! Hey. Bowser è sbalordito! Sta continuando a mangiare l'aria! Bowser tipo le Sì, Si esattamente come detta nel profetico stenebre! Brah! Ecco, ho liberato il cuore oscuro! Ok? c'è? Dove Alt. è Out! Non ce li esco! Che qua bisogna per forza Alto! Izzamì, Izzaruigi! E tu chi saresti? Chiese il conte Cenere? Nessuno! Rispose Luigi! <ride> Ti vuoi rinnovare la tua cattiveria? Eccomi! Senza arrivare, io sono in Devi lì. chiederti di, far, di farla subito finita. Ok, se interrompi. No! Ecco. A questo punto Luigi salva la prima. Ah no, Cosa? Eh? Che succede? Perché non scappo? Sì, posso parlare? No! Um, cioè, tutto bene, Conte? Fogli! Azioni inutili come questa! Non procurano che Bene, puoi fare il cuore oscuro al sicuro. Questa terpaglia, non mi serve più cosa. Ok, cioè, Conte, allora in inizierà una nuova pagina della profezia delle tenebre. Oppure una nuova, una nuova cartella, amico. Apri le tue fauci, tenebra di ora le cose, distruggi tutti i mondi, così come vuole la protezione. Dove aprire le tue facce per vomitare? L'unica cosa che sa so fare con te. <ride> <ride> Super pa per amargli. Ok, ora ci dobbiamo salutare. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, noi sì. abbiamo fatto molta... Oddio! Noi siamo Dynamite X. <ride> <Sì>. <ride> perché è un file così che non ha di fare Marco 007? Che non ha parlato quindi abbiamo, Marco abbiamo dato un po' di vita a, quella, a quel dialogo che se sarebbe stato troppo easy. scrivi Marco 007! Perché io sono il più No, importante. lo chiamo YouTube. No, sta zitto, chiamalo. Sta zitto e poi pausa. Dov'è la U? Ecco. Ok, vado più veloce, va bene. No. Ricordate che me l'avete chiesto voi, eh? non so, commetto qualche errore. YouTube. Come me l'avete chiesto voi? No, ok. Torna o conferma? Conferma. Perché torna? Usare questo nome sì. E senso cancella? Saggio, saggio impostazioni completato. Perfetto ok questa um, adesso io devo metterla a pari, che torno tra pochissimo. io faccio le voci maschili allora Pops. no è sotto al televisore come faccio a prenderla? Uh, sono stati sì. battendo sì. che piacere oggi mi sembra anche a te fratellone no <ride> tanto lui non parla Mario non può parlare ti sei sempre fortunato in giornate come queste dopo essere stati uccisi dal combo tenebre oppure c'è... celebre <ride> celebre oppure celebre dai leggi bene c'è una pace c'è una pace idilliaca c'è una pace, questa voce brutta così da una pace da, sfilar, da sfiorare l'arma voglio direbbe mm -hmm. voglia di un bel patapomma voglio dire una bella catastrofe un rapimento di pitch per esempio se vedete lì ci sono i compagni delle vecchie avventure se le quella rossa è del portale milionario, invece quella... No, uh, eh oh, dice che potrebbe essere successo qualcosa al del castello della principessa. No. Ma sì, ma perché no? Tanto non succede mai, andiamo a dare una controllata. A me ah, mm -hmm. ci farà piacere non vederci. <ride> Corriamo come degli stupi. Oh Aiuto. Dio! <È> aiuto! E' <ride> Todd! Ma che cosa è successo? Perché sei tutto agitato? Non lo capite? Ma perché non leggi bene? È un disastro! Cosa fece la sua Cosa? Non ho capito niente! <ride> Ma è impossibile! Ma è impossibile! Che bella banana cosa cioè. dice! Forse Bowser! Secondo, Secondo me è di stato di... Todd! Ma sì, penso di aver capito! Deve <ride> essere stata tutta la colpa di quello scendivo! Per Todd da dietro dici! <ride> Sì! Non l'ha fatto, si sì. Vedi come agita, agita le mani violentemente. Sta picchiando l'aria. Leggi tu. Dobbiamo mettere un volacino sul castello e la a principessa peach. Leggi tu e leggi tu. Andiamo, fratello. Oh, questa parte la faremo solo di introduzione. Aspetta, se no dura troppo. Ok. Aspetta, ma lo lasciamo così, Todd. Con... Sì, quanto con... qui? Adesso mi posso fare un bel bagnetto a casa di Mario. <ride> dan, Dan. dan, dan. Ascoltate bene i mi miei diretti sgam. Riutarò a diventare nato il mio piano e invadere il castello di Peach. Oggi la graziosa principessa diventerà mia, solo mia, e non sdico per scherzo come tutte le altre volte. E non è finita qui il livello per sempre, quei due fratelli baffuti che di sicuro prima mi squalasceranno male. Non sì. wow, allora è giunta! Ma non siamo attaccati! Non allora è giunta! Attarcati. Siamo ma attaccati. attaccati! Ma non esiste, ma non esiste non qualcuno che possa rapire. Cosa. Sì, Aspetta! Che burlo. Ascolta, ma non esiste qualcuno che possa attaccare il castello di e rubare la principessa e passare la liscia. se, se, così, fo se così non fosse. Mi colpisce una steroidi se così non fosse. Fu così che il castello di Bowser e tutto il resto del mondo sono distrutti. Chi sono quei due tipi baffuti laggiù? Io non lo sgher con i baffi. Si usa la storia da queste parti, non lo sapete. Qua <ride> Bowser fa un sua. Ah, Mario, e c'è anche Luigi! Ah, oh, non era il baffetto vero, quello. Baffetto è Come mi fa fatto ad entrare? Come fatto a riconoscere? Cosa? Il portale principale è aperto uuuuuh, quando volte ne ho ripetuto a quei bambini. l'ultimo chiudo la porta taci ah, Bowser, sappiamo che siamo entrati dalla finestra. <ride> dici dove deve essere di sgambettare cosa? Stai, mi stai dando ordini? aspetta un po' stavamo giusto per lanciare il nostro oh, Mario aiuto Mario sono io, sono io. prima cosa invece è un tizio che non conosciamo la sua principessa è stata rapita il conte cenere oppure cenebre eh? da chi? salute scusa ma non sono ricordato, il conte cenere no gli ho cancellato la memoria in qualche modo colui che è stato chiamato ad attuare il profetico stenebre il conte cenere ma di che stai parlando? stai zitto! è il mio dialogo lei ha annunciato a scendere in questa dimensione, il Conte Cenere, colui che parla troppo. Abbandela. Il Conte Cenere, basta con che... le leperature della Principe non no, da ben... tempo devo la prendere io. Ehi, perché fare quella di tua... voce? Il Conte Cenere dice neanche per sogno, il Conte Cenere sta per ricevere mazzuola da Bowser. La Principe Sapesi è indispensabile per la realizzazione della profezia. Sarà portata a castello cenere usata dal Conte per distruggere tutti i mondi. Ma se non sapevo so cucinare una torta in 5 minuti, distruggere tutti i mondi. Uh, oh, Pitch! Eh, lui voleva colpire Pitch perché non gli ha fatto la torta. Stavolta. <ride> sì, perché in Super Mario 64 diceva di aver fatto la torta. Però no, 5 sì. minuti dopo, se già rapita la Bowser. <ride> ha chiamato Bowser per non Si, si, supera, possono, non si possono, grazie a. Um, Ah, dei trucchi, si, possono, si può fare il gioco in 5 minuti. E Pichi non, non ti ha fatto la torta, è stata già rapida in 5 minuti. Senti mm -hmm. cosa ti propongo? Dati una campana e, e libera la principessa, altrimenti. Sgracci! Il condiscendere in non intende restituire la principessa? A meno che tu mi sganci mm -hmm, un po' di soldi? Anzi, Bowser, malvagio re dei tubi, il condiscendere prenderà anche te. Cosa? non oh, è successo! Adesso prenderò tutti voi! Oh, perché Mario non è stato risucchiato! Boh, è protagonista! Deve sopravvivere in qualche modo! Bleh. Bleh. Forse perché era già morto. I preparativi del conte sono quasi giunti al tempo. Non rimane che attendere il vuoto volta direzionale, Nel frattempo darò il tempo a Mario di fuggire e farsi la vita. Non vale più Addio Mario, buona fortuna! Oh, buongiorno, Ario! Ario! Sono io, Mario! Mario! Orio! Oh, mm? E chi sei tu? Dove sono finiti tutti? Io ero svenuto! Sei sveglio? Io sono cioè, consiglia, sono un pizzer, una specie di fata. Per così dire. Mario sono sven sono svenuta sono venuta a cercare proprio te. Cosa? Vuoi un appuntamento? Ti ammazzo! No, non, so non sono un nemico! Sono un Hai visto il conte cenere catturare una, pr una principessa e un re malvagio? No. Non Non è forse, vero? Ma Marco, però sei leggo. Lo so. Questo significa che il conte ha già dato il via alla formazione del uomo. Muoviti a leggere. Non abbiamo molto tempo. Devi venire con me. Anche no! Sì! <ride> se, se, ci, se ci tieni a salvare i tuoi amici e le tue chiappe, devi seguirmi! No, io non voglio che mi puzzano. <ride> Andiamo. Andiamo con questa grandissima cosa stile chiusa. No! No! Sono Bowser, una statua. <ride> Qualcuno mi vuole dare un bacio? Boss finale, la statua. Un abbraccio? Proprio niente? No. Ma tutti lo sanno che il boss finale è Luigi. <ride> <ride> è vero? Luigi tradisce il suo fratello. È vero, stai zitto. Oh, bene, bene. cioè ogni giorno uno consiglia. E lui chi sarebbe? Maglietta rossa, tuta blu e dei baffoni spettacolari. Nulla da imitare rispetto ai miei. I perfetti. Sì. Questa volta ti sei davvero superata. Hai trovato un bel ragazzo. Cosa? La, la, la sua descrizione combacia perfettamente con quella dell'eroe del Protected Che schifo stavo detto Se mi Mario! Mario Mary? Io non sono Mario <ride> Beh dai, ti benvenuto Mario Questa è la città di Svolta di là Non, era, non avevamo molta, molta fantasia con i nomi eh, nell'antichità sei sì, giunto da lontano la tua dimensione, il regno dei funghi naturalmente la nostra bella svolta di là non ha fatto una dimensione no! è uno schifo si <ride> trova Francesco le dimensioni <ride> Franziska come mi chiamo? Malocchio <ride> sono un discendente degli antichi che crearono la città adesso andrò in una storia molto lunga che ti farà addormentare fino alla Sto fine in... di tutti i mondi Sto... S Salve <ride> Ciao Ah l'argomento ti interessa No ti volevo salutare Mario no. è ritardato <ride> Ho capito solo, solo un po' che doveva salutarlo <ride> Vai lei vai, No perché? Ma cosa bene, Ma perché? Beh dai, leggi tu! <ride> Dunque considerano che ancora mi sono corrente. Bene Mario, la risposta è proprio sopra la tua testa. Cosa c'è? Un tubo con la corrente? <ride> <ride> no, il cappello. Uh, che bello il berretto! Vedi con la macchia scuola in No, vedo solo la schiena sul cappello! <ride> Uno squarcio nel tessuto dimensionale dello spazio, un fenomeno stranissimo di cui non ne sapevamo per niente la esistenza. È vicino o lontano, non si so, sa. Forse ora ti sembra piccolo, ma non farà che cresci Alla Winning direi ogni cosa: tutti i mondi e le dimensioni. Questo vuoto è stato creato dal nostro nemico, il conte Cenere. Colui che possiede il profetico Stenebrae. <ride> Una bella principessa, un re most mostruoso e furente. Ehi, hey, ti ho sentita! <ride> Beh. La loro unione farà nascere il cuore oscuro di... No! <ride> e, e, e il cuore oscuro devasterà il cielo e così facendo farà avanzare il vuoto. Cosa? Cioè, il passaggio che consiglia... <ride> passaggio che citato? E' tratto da Provelcus Lucis, Dai niente altro. Quindi quello che abbiamo appena visto, quello lì del matrimonio, sì, è accostato sì, sì. morto. Sì, il libro dice anche il vuoto, inghiottirà tutto. Niente potrà fermarlo se non la sconfitta di colui che ha protetto dal nero potere. Ehi, razzista! <ride> L'eroe con la forza degli otto cuori puli. Cosa non erano sette? No, non ti preoccupare. Ma qual era la sfida? Si è scritto. Adesso te ne do già uno perché, perché di sicuro non ti andrà di andare a cercare. Questo l'ho già rubato io dalla, uh -huh. dalla banca nera. Uh -huh. Questo è uno degli otto fuori non devi cercare solo sempre. Tu sei l'eroe di cui parlare in quel passaggio del profeti Lucis. Sei l'unico che può sconfiggere il conte e salvare tutti i mondi. Cosa? Dice a me. Non mi va. Cosa? No, ma no, non fare per dire devi, ho detto di no no dai non fai così mm. non subirci no? l'ultima speranza, questa è l'ultima volta che te lo chiedo ti prego salve mondi Ah, oh, va bene però non mi gozza, eh te lo dico subito che la prima occasione io me la sbaglio siete sì, vero gli occhi non mi ingannano È davvero l'eroe della leggenda, gli occhi non mi ingannano mai odio tu sei un berro eh, dunque mario il nostro coraggioso eroe Prendi questo, e, e fu così che Mario morì e morì per, <ride> per un po' mi invaggia la mella. Hai ottenuto un cuore puro, eh, facciamolo cosa? E' stato affidato un cuore puro, non me l'hai dato, tu, l'ho preso io. Non è vero. Ordunque dunque, il grande eroe Mario, ti attende il primo compito, porta con te il cuore puro. Piazzanzalo nella colonna del cuore in città consigliati ti guiderà Perché lei è un consiglio è me quando avrai compiuto la missione da questa, questa parte da questa parte e finalmente ci possiamo muovere e eh, niente ciao ok prima salviamo poi, e poi chiudiamo il video perché questo è un video noioso e brutto lui gioca mentre io sto qua in effetti perché abbiamo collegato il mio telecomando perché non già collegato quindi ci rivediamo, ci rivediamo la prima parte. Ma no, scusa, no, prima andiamo a salvare, prima andiamo un po' a oh più. I... Cosa? Io. Prendi ho... lì per favore. Eh? Troll, prendi lì no. per favore. No! Ma io non so premere, Mario non ho la dita Ha i pugni. <ride> I pugni delle mani. Questo ascensore è un po' strano. Possiamo saltare la cazzo in grazia Ecco. No, maledetta consiglia uh. Perché? Che colpa c'ha? Siamo arrivati E questa, questa parte, parte sì, sì. <ride> Ma anche <ride> non Ma salviamo il cilindale La ferie del telefono te, sono quasi scarica, sostituisce Marco ci pensi tu? No Sì, dammi le tue batterie Ok, sì, sì, salviamo, va bene Vuoi salvare i progressi, ma certo che cosa? Quindi noi ci rivediamo nella prima parte di Qualcosa Brothers Papera, dove Mario può saltare <ride> restando così? Si può completare il gioco facendo così! No, completare no, però si può fare una grande una buona parte. E lo sapete che in inglese Duck cioè uh, per, per abbassarsi si, si dice Duck. Quindi super paper, duck, anatra, papera, insomma, avete capito, no? No. Non andare avanti! Va bene. Beh, ciao! Ci vediamo alla prossima volta. Adios.